sfida nostra della civiltà e sarebbe bello, noi abbiamo due propositi, eh, cioè ne abbiamo sempre avuto uno, ma io ce ne aggiungeremo un secondo. Uno è questo, noi tutte le volte diciamo la stessa cosa, se voi vedete abbiamo, perché questo è molto italiano, abbiamo personaggi che vengono a dibattere con noi, che si portano dietro, loro malgrado, un esercito, perché quando viene Don Ciotti e poi viene... Eh, un paio di giornalisti, poi qualche rappresentante di Libera, poi qualche magistrato, noi a Casalecchio diremo quanti poliziotti e carabinieri ci sono, ci saranno 200 persone, poveracce, lì a bonificare prima, a vedere che non succede niente e, e a starsene a attorno. Il nostro auspicio è che un giorno faremo un politicamente scorretto in cui i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri verranno a vedersi il dibattito perché sono in vacanza e ce lo vengono a vedere loro e non perché ci sono bigliati con la scorta. Sarebbe bello avere un magistrato, o un giornalista che è venuto da solo, che si è preso il treno ed è venuto e non con tre auto blu blindato fino alla fine, saremo un altro paese, forse così. altri paesi lo sono, no? l'altra cosa è sarà bello quando faremo un gran bel dibattito noioso in cui faremo storia, in cui parleremo, che ne so, di corruzione o di mafia al nord e ci diremo, chiameremo degli storici e non dei magistrati che ci racconteranno di quando c'erano questi problemi nel nostro paese, ci, questo è un grande auspicio per credo.